Il nostro quinto emendamento riguarda principalmente lo sviluppo della cultura nella nostra città. Il primo argomento che ci sta molto a cuore è lo sviluppo della nostra università. La nostra università non si dovrà configurare solamente come offerta formativa, ma anche come soprattutto ricerca. Ci dovrà essere uno stretto legame con l'economia locale e la costituzione di una fondazione in grado di gestire il polo universitario rapportandosi sia con l'Università di Perugia, sia con gli altri Atenei italiani ed esteri. L'offerta formativa va collegata più strettamente agli ambiti in cui si fa ricerca. Non più e non solo un'università di prossimità, come il Polo Ternano è stato fino ad oggi, ma un centro di eccellenza sul fronte della ricerca, che sappia sviluppare le potenzialità offerte dal nostro territorio. La nostra proposta è quella di sostituire il Consorzio eh, attualmente ehm, in mano alla Fondazione Carit, Provincia, Comune, Assindustria, Ateneo e altri soggetti, con una fondazione che abbia una sua autonomia e un suo patrimonio, che possa diventare un soggetto indipendente, di cui l'Università di, di Perugia non sia l'unico interlocutore. Come secondo emendamento, emendamento abbiamo ehm, introdotto le antiche municipalità, che ne, nelle linee programmatiche eh, vengono eh, appena accennate. E, infatti abbiamo eh, chiesto di inserire lo sviluppo puntuale, la promozione delle peculiarità turistiche, storico-artistiche e naturalistiche nelle nostre antiche municipalità, indicando principalmente i territori di Colle Scipoli, dove valorizzare principalmente gli eventi legati alla musica e al festival dell'Accademia di Musica Barocca. Piediluco, dove sviluppare e potenziare il turismo con la promozione della Festa delle Acque, con il potenziamento delle infrastrutture, con la valorizzazione del Polo Remiero. Cesi, con la valorizzazione di tutto il patrimonio archeologico dell'area Cesi, Torre Maggiore e Sant'Erasmo, mettendola in correlazione con il bacino turistico di Cazzule. Papigno con la valorizzazione della rete di orti urbani interni al paese, curati e portati alla luce dall'associazione Papigno Pesche. Per non dimenticarci anche di Marmore con l'estate Torre Orsina, la Valserra e Miranda. Infine, eh, come terzo emendamento, eh, ma non ultimo in ordine di importanza, abbiamo eh, inserito il nostro patrono San Valentino. Terni ha come santo padrone un personaggio il cui nome è conosciuto ovunque e la cui festa è celebrata dagli innamorati di tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Giappone. Eppure, paradossalmente, Terni non ha mai dimostrato di essere minimamente in grado di esprimere questa enorme potenzialità. San Valentino deve diventare per Terni quello che è la Guinness per Dublino. Ad oggi tutto questo non esiste. In compenso da anni il comune di Terni spreca ingenti risorse per eventi effimeri, che non lasciano traccia e che nulla hanno a che fare con la valorizzazione del padrono. Se il budget a disposizione del Comune diminuisce ogni anno, non cambia invece il modo di utilizzarlo con una gestione senza prospettive e senza trasparenza, che si riduce, nel migliore dei casi, a pochi concerti, senza alcuna attenenza, né con la festa del padrono, né con l'amore, oppure a un torneo di bocce e una sagra del cioccolato. Costituiamo un soggetto che si occupi del coordinamento dell'attività che valorizzino San Valentino come veicolo di promozione turistica, economica e culturale e garantiscano trasparenza e pluralismo nella gestione dei fondi. Inseriamo San Valentino in una rete culturale che riscopra le radici romane di Terni, collegandolo quindi a Carsula, all'Anfiteatro e alla Cascata delle Marmore. Creiamo a febbraio un vero e proprio festival valentiniano, con una direzione artistica qualificata ed eventi degni di questo nome. Inoltre abbiamo sentito la necessità di aggiungere anche un piccolo paragrafo per quanto riguarda la cultura in generale a Terni. E quindi alla pagina 14 abbiamo chiesto di inserire «Sarà necessario lavorare per garantire spazi della cultura funzionali e fruibili, dovando la cittadinanza di occasioni di aggregazione e di stimolo sociale e culturale» ricollocando in maniera strategica e logistica i musei civici e la pinacoteca, e ripensando i percorsi espositivi e la selezione delle opere, razionalizzando le spese, portando avanti politiche di sostegno alle associazioni culturali, con sgravi fiscali comunali per le aziende che investono in cultura e o sostengono artisti locali. Restituiamo l'Anfiteatro Romano alla città e promuoviamo la creazione di un museo dell'acciaio. Grazie. Grazie a lei, consigliera Blachironi.